Ciao, sono Angelo di Kairos Comunicazione e oggi voglio parlarti degli Hashtag. Ma Innanzitutto cos'è un Hashtag? L'hashtag è una parola chiave costituita da due parole inglesi hash che indica il cancelletto della tastiera e tag che significa etichetta. A cosa servono gli Hashtag? Gli Hashtag servono a raggruppare e indicizzare dei contenuti che trattano delle tematiche simili tra loro ma servono anche agli utenti in modo tale da riuscire a trovare dei contenuti che stanno cercando e dei contenuti che, sono, che appartengono ad un unico tema. Il padre, tra virgolette, degli hashtag è considerato Chris Messina, che lanciò per primo un hashtag su Twitter, in modo tale da contestualizzare sotto un unico simbolo dei temi che trattavano delle caratteristiche simili tra loro. Ad ogni modo, ogni social fa un uso degli hashtag diverso, ad esempio su Facebook abbiamo una visibilità molto minore rispetto a quella di Twitter, social in cui si fa un uso degli hashtag più oculato in modo tale da contestualizzare immediatamente un unico tema. Su Instagram invece, che viene considerato il regno degli hashtag, qui si possono inserire fino a 30 hashtag disponibili. Bisogna comunque tenere presente di non commettere degli errori, quali duplicare gli hashtag, perché se questo venisse fatto, questi non sarebbero linkabili. Inoltre, se noi siamo un'azienda... E vogliamo aumentare la nostra reputazione online, vogliamo far conoscere il nostro brand. Non dobbiamo commettere degli errori quali inserire hashtag come follow for follow o like for like, so selfie, perché questi sebbene garantiscono una visibilità maggiore rendono il contenuto che noi abbiamo passato off topic, ovvero fuori tema. Ma come si costruisce un hashtag? È molto semplice, prima di tutto devi inserire il simbolo del cancelletto, successivamente tutti i caratteri alfanumerici tranne lo spazio, i segni di punteggiatura, i caratteri speciali quali ad esempio il simbolo della percentuale o la chiocciola, ma è consentito l'underscore ovvero il trattino basso. Inoltre se tu sei un'azienda e vuoi cercare di migliorare le tue strategie di marketing ti consiglio dei tool e sono due software chiamati Litags e Ninja Ninjalytics, quest'ultimo è un'app freemium completamente italiana che dà la possibilità di controllare che hashtag utilizzare per un determinato contenuto, quali sono i migliori